Buongiorno a tutti, allora oggi abbiamo delle riunioni importanti subito dopo quindi adesso faremo solo alcune comunicazioni e per oggi non sono previste domande in questa conferenza quindi facciamo solo una dichiarazione. Allora Buongiorno, buongiorno a tutti, diamo i dati che abbiamo ricevuto dalle regioni questa mattina. Il dato complessivo delle persone colpite dal coronavirus è di 374 unità con un incremento di 52 persone rispetto al dato di ieri. Delle 374 abbiamo registrato 12 deceduti e un guarito. L'ultimo deceduto noi lo conteggiamo in Emilia Romagna ma è un paziente di Lodi 69enne con patologie pregresse respiratorie. Ricordo sempre che su questo tema l'Istituto Superiore della Sanità fa approfondimenti anche per eh, poi eh, collegare, ricollegare la morte come conseguenza del coronavirus o di altre patologie in atto da parte dei pazienti. Il, la Lombardia fa registrare 258 casi con un incremento di 18 casi, il Veneto 71 casi con un incremento di 28 rispetto a quello di ieri, l'Emilia Romagna 30 casi complessivi con un incremento di 4 casi, il Piemonte è fermo sempre a 3, il Lazio sempre a 3, la Sicilia sempre a 3, la Toscana 2, la Liguria 2, la provincia di Bolzano 1 e le Marche 1. La eh, stragrande maggioranza delle persone risultano in isolamento domiciliare quindi sono in una condizione di... e poi su questo può essere eh, più chiaro il professor Franco Locatelli che è il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità che ringrazio che è qui accanto a me, sono persone che non hanno bisogno di cure ospedaliere eh, e quindi questo è il dato. Prima di passare la parola al professor Locatelli che ci potrà poi dare informazioni sul, sui tamponi, eh, volevo eh, parlare dell'aspetto organizzativo eh, per l'assistenza la eh, sanitaria. Voi sapete che eh, qualcuno ha parlato di una difficoltà nel reperire mascherine. Ieri a seguito della riunione con i presidenti Regione si è convenuto in un coordinamento, in una centralizzazione dell'acquisto delle mascherine dei DPI per gli operatori sanitari in capo al Dipartimento della Protezione Civile. Eh, insieme eh, a, re, ai rappresentanti del mondo dell'attività produttive, in particolar modo i rappresentanti di Confindustria abbiamo messo in piedi un canale per la fornitura del materiale, oggi nel corso della riunione del comitato operativo abbiamo deciso quali eh, quantità destinare alle diverse regioni e quindi nella nottata, nella serata abbiamo già le prime mascherine che saranno distribuite a tutte le regioni che ne avranno bisogno. Il numero dei tamponi, lo dicevo prima, è di oltre 9.000 per l'esattezza 9.462, è un numero veramente consistente e qui mi fermerei lascerei su questo tema anche la parola al professor Locatelli. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Tocco l'argomento che pertiene ai tamponi realizzati per confermare che la larghissima parte di questi tamponi, diciamo più del 95% ha dato esito negativo. Evidentemente l'informazione che viene a essere accumulata attraverso questo tipo di dati sarà strumentalmente utile per meglio definire quelli che sono i, i meccanismi, o i pathway di circolazione del virus, ma rafforza ancora di più la decisione che ha la sua base scientifica estremamente solida anche sul fatto che il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici o pauci sintomatici, mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici. E questo quindi, dicevo, supporta la scelta di riservare l'esecuzione dei tamponi solo a quei soggetti che sono sintomatici dopo che evidentemente siamo ancora in un periodo di pandemia di altre infezioni virali e quindi vanno escluse anche queste infezioni virali prima di procedere poi alla determinazione della realizzazione dei tamponi in maniera tale che appunto ci si focalizzerà esattamente sui soggetti sintomatici o con forte sospetto di sintomaticità. Tutto questo evidentemente documenta anche la capacità del sistema paese con una sinergia di interazione di far fronte alla situazione che si è venuta a creare rispetto all'infezione da coronavirus. Grazie, buon lavoro.